Oggi facciamo l'analisi price action e fondamentale di Google. Quindi una società molto importante con una capitalizzazione molto grossa e quotata al Nasdaq. Tuttavia prima di procedere vi invito a iscrivervi al canale se vi interessa la price action e se soprattutto vi interessa imparare tutto ciò che riguarda questa metodologia e vi invito anche a dare un occhio al mio canale, dove invece parlo di business, economia aziendale, eccetera, eccetera. Ora direi che vi ho detto tutto, quindi andiamo sui grafici. Eccoci sul grafico di Google: possiamo vedere un grandissimo trend al rialzo. Siamo sul trend frame mensile e possiamo vedere come si è arrivato proprio qui, nei pressi dei massimi storici attuali, con una grandissima volatilità. E come l'ultimo swing reale sia molto lontano. Tuttavia la cosa che vorrei farvi osservare come prima cosa è la grande correlazione che c'è con i dati fondamentali. Infatti se andiamo su Yahoo Finance possiamo notare innanzitutto molti dati interessanti qua in questa tabella iniziale tra cui la capitalizzazione, price earning, learning per share, eccetera eccetera. Tuttavia come potete vedere se scendiamo abbiamo la tabella dei ricavi e degli utili e la cosa molto interessante è notare il trend di entrambi questi dati nel senso che abbiamo i ricavi che aumentano da 110 miliardi circa del 2017 a 136 circa del 18 poi nel 19 161 circa e infine nel 2020 182 circa possiamo notare come ci sia stato un incremento enorme e tra l'altro nonostante la pandemia l'azienda è riuscita ad aumentare ugualmente i ricavi e oltretutto è da osservare come avevamo già detto anche per Microsoft che vi consiglio tra l'altro di andarne a vedere il video su questo canale in questa rubrica molte società tecnologiche hanno avuto un, una sorta di vantaggio diciamo dato dalla pandemia perché naturalmente non potendosi vedere di persona le persone hanno dovuto per forza ovviare a questo problema grazie alla tecnologia e quindi utilizzando strumenti come per esempio zoom eccetera eccetera e quindi ovviamente le tecnologiche hanno avuto comunque un certo beneficio oltretutto se guardiamo gli utili anche gli utili hanno un trend al rialzo molto chiaro passiamo da 12 miliardi di utili nel 2017 a 30 nel 2018 a 34 nel 2019 a 40 nel 2020 quindi alla luce di questo è molto intuibile il motivo per cui anche il mercato abbia fatto tutto questo movimento Nel senso, noi abbiamo i dati dal 2017 su EU Finance e possiamo notare come dal 2017 nel senso sia passato da questi livelli a questi livelli con una volatilità piuttosto notevole con l'ultimo vero swing reale che risale all'inizio della pandemia, infatti 3 febbraio 2020 circa è proprio il periodo in cui la pandemia è scoppiata e poi marzo 2020 se non sbaglio ecco qui, mese in cui sono iniziati i vari lockdown a partire dall'Italia per poi estendersi all'Europa e poi al resto del mondo eccetera eccetera. Quindi dove voglio arrivare? Voglio farvi osservare proprio l'enorme correlazione che c'è tra questo e questo nel senso sono identici in un certo senso adesso ovviamente procediamo con la nostra analisi di price action un pochettino più nel dettaglio e andiamo quindi sul settimanale alla ricerca di qualche livello che potrebbe essere interessante adesso è subito evidente come sia in realtà difficile in un certo senso individuare dei livelli da queste parti nel senso che siamo sui massimi storici quindi il prezzo qua non c'è mai stato e quindi è impossibile avere dei dati diciamo precedenti quindi abbiamo solo questo possiamo notare come l'unico o meglio gli unici livelli vicini al prezzo che ci possono interessare siano direi questo e duplichiamo duplica duplica ecco qui e questo più o meno ecco e questi in realtà sono proprio gli unici livelli relativamente vicini che ci possono interessare in cui il prezzo potrebbe tornare anche se non è detto che ci torni eh, nel senso potrebbe ma potrebbe anche sparare su diretto o ritracciare meno perché possiamo vedere in queste zone, adesso vi faccio vedere meglio possiamo vedere sia qui che qui come il prezzo non abbia fatto una cosa del genere per poi andare su ma abbia fatto una cosa così praticamente per poi sparare su quindi ha più che altro compressato non ha fatto un vero e proprio swing a molla che sparasse su comunque al di là di questo ve l'ho fatto osservare in quanto qui il prezzo potrebbe essere che non faccia così per esempio ma può essere che faccia così un po' di tempo e poi sparare su ma adesso ci arriviamo a quello che penso che farà in ogni caso noi cosa possiamo fare quando abbiamo una situazione del genere quindi una situazione in cui non abbiamo livelli ma dobbiamo capire quello che il prezzo potrebbe fare nel prossimo futuro alla luce anche dei dati fondamentali che vi anticipo sono molto positivi e adesso poi ne parleremo e giustificano in parte anche il motivo per cui ho scelto di fare questo video proprio su google e adesso vi farò capire anche il perché mi è caduto l'occhio sul discorso anche della price action che secondo me rappresenta molto bene la situazione di questo titolo allora se noi andiamo a prendere il mensile vi faccio vedere una cosa veramente molto molto curiosa e interessante come vi ho detto prima l'ultimo vero swing è questo qui ok? essendo questo qui l'ultimo vero swing se noi andiamo a prendere i ritracciamenti di Fibonacci con le estensioni e lo facciamo partire da qui, andando giù di qui, e prendiamo questo ultimo swing, quindi come livello che ci interessa, Ecco guardate un po' dove arriva il prezzo, si vede ovviamente già sul mensile, arriva esattamente al T5, nel senso che T2, T3, T4, boom, T5, arriva proprio perfetto perfetto sul T5 mensile, e si ferma, si ferma proprio qui, torna giù, poi ci riprova e ritorna giù ovviamente questa candela qui è appena cominciata nel senso che il mese siamo a maggio, siamo all'8 maggio più precisamente quindi ha ancora tre settimane praticamente per dare dei movimenti questa, questo mese però comunque nel senso attualmente il prezzo è qui sotto ma non è qui che mi voglio fermare nel senso che se noi andiamo sul weekly ecco qua sul weekly guardate un po' com'è interessante quello che ha fatto il prezzo. Allora, noi abbiamo qui i massimi del mensile su cui abbiamo fatto partire i Fibonacci, ok? Guardate, T2, boom. T3 lo sfiora, boom, e rimbalza sul T2. Poi, boom, spara di nuovo su, e guardate qua cosa fa sul T4. Sul T4 si ferma, rimbalza qui, su questo livello che abbiamo segnato prima sul settimanale, lateralizza per qualche settimana, e poi, boom, spara su in volatilità e arriva fino al T5. Sul T5 sta facendo esattamente quello che potevamo aspettarci, in realtà, nel senso, si è fermato, ha rallentato, cioè ha, sf ha sfondato sopra, poi è tornato giù e adesso è qui fermo. Quindi qui cosa potrebbe succedere? Qui, alla luce anche dei dati fondamentali che adesso andremo a vedere, potrebbe succedere questo. Più o meno una cosa così. Il il prezzo potrebbe stare qua per un po', magari andare giù. E poi tornare su per esempio oppure potrebbe e dare quindi delle ottime opportunità nei prossimi, nelle prossime settimane oppure potrebbe eh, lateralizzare in modo un pochettino meno profondo quindi cioè lateralizzare nel senso non andare da queste parti ma restare a fare dei pavimenti per esempio su questi livelli e poi successivamente sparare su nel senso potrebbero verificarsi entrambe le situazioni naturalmente poi il mercato come diciamo sempre può fare quello che vuole quindi può anche sparare su e, e basta eh? qui nel senso non è detto che poi in realtà senta davvero e in tal caso poi valuteremo situazioni future come, come si fa sempre oppure un'altra cosa che può succedere eh, anche se non credo nel prossimo futuro nel senso che i dati che abbiamo non ci lasciano pensare quello però nel senso il mercato fa sempre quello che vuole lui quindi nel senso potrebbe anche arrivare su questi livelli questi livelli e poi andare giù per qualche motivo nel senso noi non, non possiamo prevedere il futuro ma alla luce dei dati attuali quello che potrebbe succedere a mio avviso è quello che vi ho appena mostrato tra l'altro è molto interessante come senta i livelli le estensioni eccetera eccetera e la cosa che volevo farvi notare è come anche in questi casi torniamo sul mensile in cui si hanno dei massimi storici quindi dove praticamente non si hanno dei veri e propri da segnare possiamo utilizzare le estensioni di Fibonacci per avere poi i livelli che ci interessano adesso la cosa che volevo farvi vedere cos'è che se noi andiamo sul mensile e ipotizzassimo davvero che inizi una compressione qui e basta una compressione in realtà di altre tre settimane e cosa succede sul mensile sul mensile succederebbe una grande estensione di volatilità ovvero una gran, un grande allungo in volatilità con poi una compressione adesso il che potrebbe portare a dei ritracciamenti che potrebbero arrivare fino a questi livelli tranquillamente e poi qua per esempio ritornare a sparare su ecco quindi la cosa che noi possiamo anche tenere d'occhio è questo mese quello che farà il prezzo perché se dovesse comprimere qui potrebbe creare degli ottimi spunti per riportare il prezzo su questi livelli circa e poi andare su per esempio quindi può dare opportunità in realtà sia nel breve termine che nel medio o lungo termine e tra l'altro la cosa che vorrei farvi notare è come anche qui andando sul, su Yahoo Finance possiamo notare un price earning comunque che non è bassissimo, nel senso ci sta che la società sia leggermente sopravvalutata al momento alla luce anche di tutta questa volatilità long che potrebbe tranquillamente portare giù i prezzi. Quindi con questo io direi che per quanto riguarda la pre-section vi ho detto tutto, ovviamente non andiamo sul daily perché a mio avviso non ha nessun senso andare a vedere il daily su grafici di questo tipo, ma ha molto più senso guardare in primis il weekly perché ovviamente è il time frame che ci interessa di più e poi in un secondo luogo, ma comunque neanche troppo secondo luogo perché è... Importantissimo anche questo, andare sul mensile. Mensile, come potete vedere, ci ha dato modo di capire dove sia l'ultimo vero swing, cioè questo. Adesso vorrei farvi vedere una piccola cosa, nel senso che noi abbiamo preso come riferimento questo movimento. Però potete vedere anche che c'è questo e c'è questo. Perché non ho preso questi? Perché queste sono le lateralità che si vedono in realtà anche su Weekly che vi ho fatto vedere prima. Ecco, vedete? e ci interessano, ci interessano perché possono essere validi scenari per considerare anche dell'operatività a livello poi di breve termine, di medio termine però non, non li ho considerati come swing perché sono molto contenuti mentre invece questo è l'ultimo movimento profondo verso il basso per poi ripartire guardate che molla, cioè qui proprio ha fatto la molla, ha caricato, boom, è sparato su adesso la molla è molto distesa, si dovrà comprimere probabilmente non è detto che lo faccia adesso eh io mi aspetto che lo faccia nel breve termine anche alla luce di quello che sta succedendo su, su tutti gli altri, sugli altri mercati, nel senso per esempio su Microsoft che abbiamo analizzato in un video precedente oppure anche guardando il Nasdaq, gli indici americani, nel senso sono tutti molto allungati, l'S&P 500 che ha fatto nuovi massimi proprio questa settimana è tutto molto allungato e io mi aspetto sinceramente che nel breve termine arrivi una piccola compressione almeno o comunque un ritracciamento però comunque staremo a vedere noi ovviamente possiamo valutare quella che è la situazione di settimana in settimana di mese in mese eccetera eccetera e questa è la mia idea, idea attuale ovviamente non sono un consulente finanziario quindi il mio, la mia analisi è puramente a scopo didattico e sicuramente non un consiglio di investimento quindi adesso direi che possiamo tranquillamente passare alla seconda parte del video quindi con l'analisi fondamentale eccoci quindi per fare l'analisi fondamentale abbiamo già visto durante l'analisi con la price action i ricavi e gli utili Tuttavia tra il 2020 e il 2019 ci sono stati degli incrementi abbastanza importanti per entrambi questi dati, infatti i ricavi hanno visto un aumento quasi del 13%, mentre invece gli utili hanno visto un incremento circa del 17%. Andando a vedere poi l'earning per share e il price earning abbiamo il primo pari a 75,04, mentre il secondo, che in realtà abbiamo già visto prima, è pari a 31,97, quindi un dato comunque non bassissimo che potrebbe stare ad indicare comunque una leggera sopravvalutazione e tutto questo potrebbe favorire quindi la nostra visione cioè ciò di cui vi ho parlato prima. Arriviamo ora al margine di profitto che è pari circa al 26% e questo è molto importante perché ci indica che la società è in grado di convertire in utili una buona fetta dei ricavi. Poi abbiamo un payout ratio quindi quella porzione di utili che va ridistribuita tra gli azionisti pari a zero, questo è molto importante perché vuol dire che la società probabilmente utilizza questi utili per finanziare la ricerca e lo sviluppo oppure per accantonarli comunque a riserva ma a prescindere da quello che faccio con questi soldi, rimangono interni all'azienda e questo per noi è molto positivo, positivo perché solitamente le società che utilizzano questo tipo di politica hanno crescite poi nel tempo più veloci e ovviamente dal grafico questo lo si può evincere molto bene. Arriviamo ora al ROE e al ROA, quindi al return on equity e al return on assets. Abbiamo il primo che è pari a 23,69 mentre il secondo è pari a 10,34. Questo ci sta ad indicare la capacità dell'azienda di generare redditività, quindi di creare ricchezza e al contempo con il ROA, quindi il Return on asset, ci dice anche quanto pesa l'indebitamento. Quindi notiamo infatti il ROA come sia inferiore al ROE proprio per il discorso dell'indebitamento che tuttavia non è così elevato. Infatti se noi andiamo a vedere i debiti totali sono pari soltanto a circa 28 miliardi mentre invece i ricavi sono pari nel 2020 a circa 100 182 miliardi quindi parliamo di una cifra quella dei debiti molto inferiore rispetto ai ricavi e solitamente si può prendere questo tipo di confronto per capire il peso dell'indebitamento quindi che per Google non è poi così pesante anzi. Con questo io direi che è tutto, quindi abbiamo fatto analisi di price action, analisi fondamentale, il mio giudizio finale sull'azienda è che è molto interessante e soprattutto dobbiamo monitorarla molto bene nei prossimi, nelle prossime settimane in quanto potrebbero uscirne cose interessanti. Ricordo in ogni caso che non sono un consulente finanziario quindi tutto ciò che dico non è assolutamente da intendere come consiglio di investimento ma solamente da intendere a scopo didattico io quindi direi che vi ho detto tutto vi ricordo di iscrivervi al canale se vi interessa la pre section e se vi interessano quindi tutte le cose che riguardano questa metodologia vi ricordo anche di dare un occhio a tutti i nostri profili social e anche se vi va al mio canale youtube io in ogni caso vi ringrazio nuovamente per aver visto questo video ci vediamo quindi al prossimo Buon proseguimento a tutti, ciao!